potere dell'oceano Combatti Hydros, lo spancenger Hai bisogno di aiuto! Sì, tu sei il gormita perfetto per distruggere quelle rocce prima che ci travolgano. Consideralo già fatto. Onda letale! Gloomox! No, no. Non riusciremo a resistere a lungo. Yeah! Frusta oceanica! Ah! Diamogli una bella rinfrescata! Onda legale! Gormiti! Potenza degli elementi! Energia del Magma! Il signore della spada. Wow. Hmm. wow, energia alfa. Sono pronto per qualsiasi sfida adesso. Eclipsion, sei ancora in tempo per ripensarci. Vuoi dire che sono ancora in tempo per farmi un pezzettinini? <ride> sì! Forza, Saburo! Dimostra cosa sanno fare i guerrieri del magma! Yeah! Taglio magma! Oh! Ah! Il nostro frammento yeah! Aglio Magma, no! Guardiano, custodisci in un posto sicuro. di portare i frammenti sulla nave. Non scordarti dei gustosi zangu? Uh, devi per forza ricordarmelo. Gormiti <ride> <ride> raggiungibili, chi mi fermerà! mera Gormiti. Gormiti.